Buongiorno lettori, quest'oggi vi propongo di leggere A piedi nudi su Marte scritto da Adrian Fartade ed edito da Rizzoli Vi invito a leggere questo libro perché innanzitutto ve lo descrivo brevemente avete mai immaginato cosa ci possa essere oltre le stelle in realtà? cosa potrebbe riservarci la scoperta di nuovi di nuove forme di vita all'interno dell'universo? Bene, Adrian è un patito, è uno youtuber e anche un divulgatore culturale, scientifico. Che cosa fa? Semplicemente ci accompagna ehm, a compiere un viaggio, ci fa sedere eh, sul nostro razzo ci dice pronti partenza via, inizia a raccontarci di tutto dalla preistoria ad oggi, quanto lo studio delle stelle e dell'astronomia sia stata una parte importantissima della nostra società e anche della nostra sopravvivenza, eh, ci spiega attraverso simpatiche battute, incisi o anche eh, simpatici esempi come in realtà ehm, l'universo non è così lontano e difficile da comprendere se ovviamente eh... Utilizziamo, ci viene spiegato dalla persona giusta ed ecco che appunto iniziamo come vi stavo dicendo prima eh, saliamo sul nostro razzo e partiamo inizia a raccontarci della Terra della scoperta del nostro pianeta eh, e così via inizia, iniziamo a percorrere le varie tappe quindi dalla Terra poi passiamo eh, alla, alla Luna Venere, Mercurio, eh, il Sole ed infine arriviamo su Marte eh, perché vi consiglio di leggere questo libro magari alle superiori non avete avuto un insegnante di geografia astronomica che vi abbia trasmesso l'amore per questa materia quindi per queste eh, materie scientifiche come l'astronomia ma allo stesso tempo volete arricchire la vostra conoscenza eh, magari non troverete cioè è, è perché è davvero un libro ricco di informazioni ma anche se non siete appassionati di astronomia e volete semplicemente arricchire la vostra cultura come dice Les Brown eh, punta a conquistare la Luna eh, se non ci sarei riuscita avrei comunque vagabondato tra le stelle quindi vi auguro di vivere questo viaggio puntando verso la Luna, nel nostro caso Marte Mal che vada avrete vagabondato e avrete acquisito un sapere eh, immane sull'astronomia Quindi un saluto ad Adrian e a presto